Ciao a tutti e tutte. È passato esattamente un anno dall'offensiva dall del generale Khalifa Haftar contro la capitale Tripoli e contro il governo internazionalmente riconosciuto di Faisal Sarraj. L'operazione, con il sostegno delle forze regionali ed internazionali, aveva e ha l'obiettivo di mettere sotto il controllo del generale tutto il paese, di liberare la regione occidentale della Tripolitania dai gruppi terroristici. Come anche altri autocrati della, della regione, la, la lotta al terrorismo e eh, ai gruppi legati anche all'Islam politico è stata la scusante principale per ottenere piena legittimità popolare e per accaparrarsi eh, il sostegno di potenze eh, regionali come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi e l'Egitto, che, paesi che da sempre sono ehm, ostili ai eh, is movimenti islamisti e soprattutto a quei gruppi legati alla fratellanza musulmana. Ad oggi, seppur l'operazione non ha portato a nulla di concreto sotto il punto di vista politico, di contro ha prodotto una grave crisi umanitaria. Si parla circa di eh, 300.000 sfollati tra donne, uomini e bambini e di circa 3.000 vittime. Il generale all'inizio dell'offensiva dell aveva promesso alla popolazione di concludere le ostilità entro 48 ore. Oggi, eh, ad un anno di distanza, seppur Haftar controlli la maggior parte eh, del paese, ehm, l'impresa di raggiungere il potere sembra ancora molto lontana. Un potere che tuttavia è già segnato, eh, ragionando in termini democratici, al, eh, al generale manca la regione più popolosa del paese. E eh, una sua probabile vittoria anche in questi periodi dove il paese sta fronteggiando anche la crisi del del coronavirus eh, haftar dopo i numerosi crimini eh, commessi non avrebbe quella legittimità popolare di un'ampia fetta della popolazione se in un primo momento anche la stessa eh, una parte della popolazione di tripoli aveva visto di buon occhio l'operazione di Haftar come mero tentativo di ristabilire l'ordine e la stabilità nel paese, ad oggi tutta eh, la fiducia eh, riversata verso il generale è ormai scemata e allontanano di fatto ogni probabilità eh, di pace. Dal, dal fronte eh, del governo di Tripoli l'inizio dell'offensiva ha generato una sempre più eh, un graduale isolamento da parte del governo di Serrage eh, sia a livello internazionale e sia a livello eh, interno. La profonda crisi economica soprattutto data anche dal, dal recente blocco delle esportazioni del greggio e l'incapacità delle istituzioni governative di controllare le eh, milizie armate sul campo hanno di fatto indebolito il ruolo di Serrage una personalità ormai eh, priva anch'essa di, eh, di legittimità popolare e non è un caso che eh, i veri eh, artefici della, eh, della strategia di Tripoli sono gli uomini legati alla città-stato di Misurata, unica nella forza militare che ad oggi è riuscita a respingere la maggior parte degli, degli attacchi di Haftar. Da sottolineare inoltre, sempre dalla città di Misurata, le personalità all'interno del governo di Tripoli che stanno continuando a sorreggere e tenere in vita un governo di fatto moribondo, come ad esempio Ahmed Maitig e Fatih Bashar. Detto ciò è eh, anche bene ricordare come lo stesso eh, governo di Serraci sia rimasto isolato dal, dall'assenza della comunità internazionale che di fatto ha eh, facilitato l'entrata eh, fisica e militare all'interno del conflitto da parte della Turchia che di conseguenza ha poi allargato eh, tutto il conflitto sul bacino del Mediterraneo. Ad oggi, eh, ad un anno dall'offensiva, eh, la strategia di Haftar si è rivelata del tutto eh, fallimentare, soprattutto sotto il punto di vista della legittimità popolare che egli goda all'interno del paese. La sua immagine è ormai tramontata sia dal, sul fronte del, di Tripoli, considerando i gravi crimini di guerra commessi, ma anche all'interno della stessa Cirenaica che controlla da più di eh, 5 anni. La popolazione è ormai stanca sia delle, degli, degli annunci propagandistici del, del generale, ma sia e soprattutto per l'alto ehm, eh, livello di repressione autoritaria che gli stessi cittadini subiscono quotidianamente. Grazie.